Venerdì 7 dicembre era previsto a Corinaldo, in provincia di Ancona, nella discoteca Lanterna Azzurra, un'esibizione di sfere e Basta. Esibizione che purtroppo non è avvenuta perché si è verificato un incidente dovuto al lancio in mezzo alla pista di spray al peperoncino, sembrerebbe, che ha determinato forte panico all'interno del locale, la fuoriuscita tumultuosa delle persone e purtroppo la morte di sei persone. 5 adolescenti e una mamma che accompagnava la figlia, tutte originarie più o meno della zona di Senigallia. Alla luce di questo fatto gravissimo che è venuto fuori e purtroppo delle molte parole spese a sproposito sull'argomento, vorrei fare alcune precisazioni e mettere insieme per filo e per segno quello che è successo e alcune opinioni su cui puoi discutere in maniera pacifica, spero. Andiamo con ordine. Venerdì 7 dicembre era prevista l'esibizione di Sfera e Basta. Dico esibizione non concerto perché si sarebbe trattato di un'ospitata, come spesso succede in discoteca, nel quale l'artista esegue alcuni brani su basi e poi si ferma lì magari per fare alcune autografi, foto, eccetera, eccetera. È un particolare importante questo, ma lo vedremo più avanti nel corso del video. Esibizione purtroppo non è avvenuta perché. All'incirca, tra mezzanotte e le una quindi nella notte di venerdì e sabato, qualche intelligentone pensato bene di lanciare lo spray al peperoncino in mezzo alla pista, seminando il panico. Dall'uscita tumultuosa, eh, le persone hanno cercato di raggiungere le uscite di sicurezza del locale, eh, purtroppo è avvenuto un incidente in quale si è rotta una rampa di accesso al locale, e alcune persone sono cadute in un fossato, l'una sull'altra. Molti sono feriti, circa una sessantina, qualcuno è in grave condizioni e speriamo che non peggiori ulteriormente nei prossimi giorni e speriamo che non si aggravi il bilancio delle vittime. Sei persone sono morte e purtroppo cinque erano adolescenti tra i 14 e 16 anni e una mamma di 39 anni che accompagnava la figlia. Se dobbiamo individuare un colpevole o una serie di colpevoli, indirizziamoci prima di tutto su chi ha avuto questa bella idea di lanciare lo spray al peperoncino. Purtroppo è una consuetudine fin troppo di moda, sia negli eventi, nei festival, nelle discoteche, eccetera eccetera, si potrebbe dire che la mamma degli imbecilli è sempre incinta e chi fa queste cose lo fa o per fare una bravata o per piccoli furtarelli all'interno del locale nel, quando le persone perdono il controllo. Il problema però è che in questo caso ci sono state delle vittime e allora è il caso di trovare questo o questi colpevoli, indagarli per omicidio volontario, sbatterli in galera per il resto dei suoi giorni perché di questa gente sinceramente non ne sentiamo minimamente il bisogno. Punto numero uno è che sia chiaro, è andare a individuare i colpevoli di questa cosa perché sai se in un locale al chiuso semini il panico che purtroppo possono succedere gli incidenti molti hanno iniziato a puntare a dito sui proprietari e gestori del locale l'antenna azzurra di Corinaldo è un locale che ha capienza stimata per 870 persone il primo dato che è stato divulgato è che fossero stati venduti 1.400 biglietti. Attenzione, ciò non significa necessariamente che ci fossero 1.400 persone all'interno del locale. Potrebbe essere un reato vendere più biglietti del consentito, ma non si possono accusare i gestori del locale senza sapere effettivamente quante persone fossero all'interno del locale. Poi... Chiunque lavora in discoteca sa bene come funziona il discorso della capienza. Anzi, sa bene e non lo sa per niente perché nessuno lo sa. Purtroppo siamo in un paese in cui le leggi vanno all'interpretazione. La capienza dipende sì dagli spazi della grandezza del locale, ma dipende anche dall'uscita di sicurezza, dai corridoi, dagli accessi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono locali anche molto grandi che hanno capienza per un numero abbastanza limitato di persone, e che ci porta a sospendere il giudizio, se siamo persone oneste quantomeno nei confronti di gestisce il locale, perché dobbiamo capire perché questo locale avesse capienza per 870 persone. Nello specifico, il locale era di più sale, la sala in cui si sarebbe dovuta svolgere l'esibizione di Spera e Basta aveva capienza per meno di 500 persone, 480 e che cozza un po' con i 1400 biglietti venduti. Un primo dato che è venuto fuori, però è che non ci fossero presentate meno della metà di questi 1400 biglietti venduti. Dall'altro lato però c'è da considerare quelli che il biglietto non ce l'avevano, ma potevano entrare comunque nel locale, per esempio, con il tavolo riservato. Insomma, cerchiamo di capire come stanno le cose purtroppo la capienza limitata non è un problema finché non succede qualcosa è sempre stato così va tutto bene poi ti rendi conto che magari l'uscita di sicurezza in più o il fatto di avere una rampa su un fossato che può crollare se c'è un accesso repentino di tante persone a quel punto diventa un problema ben maggiore non so se vi ricordate il caso della Lock Parade quando ci fu credo l'ultima edizione della grande parata Tecno a Berlino nel quale il problema che causò la calca e la morte di alcune persone fosse il passaggio da una galleria unica che doveva essere quella in qualsiasi modo che quindi in caso di problemi comportò lo schiacciamento e la morte di alcune persone ecco che l'accesso al locale diventa fondamentale in questo caso Molti, infine, hanno iniziato a sparare addosso a Sfera e basta. Ah, guardate come si veste, guardate che tipo è, eh, che vergogna, come fa ad essere così amato. Allora, fermi su. Sfera e basta, innanzitutto, era sotto shock e ha dichiarato che avrebbe rinunciato ai suoi impegni e ovviamente ha fatto le sue condoglianze alle vittime e alle famiglie delle vittime. Ma non ha niente a che vedere con quello che è successo, questo diciamolo chiaramente. C'è un problema diverso. Spera e basta è attualmente l'artista più ascoltato in Italia. Mi piaccia o no? È quindi un artista che ha un cachet alto, perché è molto richiesto ed è giusto che sia così. E allora ci si interroga se forse non era il locale adatto a dove andare. Però, da performer, posso apprezzare il fatto che lui vada anche nei piccoli club, come anche va nei centri commerciali e fare firma copia, insomma, l'in store, eccetera. Di conseguenza non possiamo pretendere se chiami l'artista più in voga nel momento che tu ti possa aspettare di avere che con 500 persone tu possa riuscire a ripagarti il costo, semplicemente, perché almeno chiedi 70 euro a persona, altrimenti con quello può essere il costo del biglietto, 20, 25, eccetera, semplicemente non ce la puoi fare. Può essere un investimento pubblicitario, ok? Però è normale che tu tenda a riempire il, il locale, forse oltre il dovuto. E allora in quel caso le indagini accerteranno se il locale era veramente oltre il dovuto e allora potremo solo allora puntare il dito contro queste persone. Non prima, non gli date dei criminali a chi semplicemente sta cercando di fare il suo lavoro, a chi vorrebbe portare magari l'idolo dei propri figli nella propria discoteca invece di dover andare per esempio a Roma a sentirlo, Rimane il fatto che fatti come questi non dovrebbero succedere, non se ne dovrebbe parlare, quindi pregherei veramente, soprattutto quelli che di mestiere fanno il giornalaio e non il giornalista, di parlare di argomenti di cui sanno un minimo di cosa sta parlando e non di sparare sentenze per pochi spiccioli perché lo devi fare perché se qualcuno scrive bischerate su Facebook sul proprio profilo ci può stare ma se uno è pagato per farlo sarebbe bene che quantomeno fosse informato su quello di cui parla. Scusate per il video un po' lungo ma ci se tenevo a dire un po' di tutte queste cose e mi aspetto commenti da parte vostra e spererei nella forma più pagata possibile. Insultatemi pure, però cerchiamo di argomentare e non, di non sparare sentenze a caso. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook, un bel like e a presto.